Intervento: Gli ultimi due interventi, tutti gli interventi, ma particolarmente quello del mio vecchio amico Ciro, eh, perché è, è partito da, da racconto. oh Grazie, eh. per capito? Eh? Grazie per il vecchio, no, è vecchia l'amicizia, non? Tu. Ah. Allora dicevo perché ha citato un, le cose come avvengono. Ciro ha parlato di, di quello che sta accadendo a Coltano. Tra l'altro è di oggi, cioè di ieri, la notizia che il governo, il ministro PD Guerini, ha fatto un nuovo DPCM con cui conferma la realizzazione della base a Coltano nel parco di San Rossore però comincia a usare termini come ecostruttura, rigenerazione, che io quando sento questa parola sappiamo che si è usata come rigenerazione urbana per giustificare le peggiori operazioni immobiliari e via discorrendo. Tutta una serie di termini di greenwashing per dire la base si fa, si fa lì, spenderemo 190 milioni di euro e però sarà compatibile con l'ambiente. Ora, questa vicenda mi porta a fare due considerazioni. Eh, la prima riguarda il tema del, eh, del, dell'appello dell e della discussione di oggi, e cioè eh, il rosso-verde non può essere ornamento. In questo momento, non so se oggi o domani, non ricordo più, l'ho letto sul manifesto, ci sarà a Roma o è in corso, ci sarà domani un un convegno di rossoverdi, eh, questi rossoverdi per la maggior parte estranei a qualsiasi lotta concreta, per la maggior parte persone che si occupano di elezioni, eh, sostanzialmente anche quella è un'operazione di greenwashing, a mio parere va denunciata per quello che è senza alcun settarismo, ma richiamando eh, eh, la riflessione sui fatti concreti. La base di Coltano, il grande inceneritore a Roma, l'elenco potrebbe l'immobiliarismo di Sala a Milano, tra l'altro con la pagina di ieri del, della bocciatura, anzi della eh, trasformazione, la mutazione generica di una mozione di solidarietà a Sange che è diventata una mozione per... Eh, a favore dell'estradizione di Assange, non so se avete ricevuto la notizia, era un raro caso in cui c'era un'azione positiva dei Verdi, che governano col PD, ma il PD li ha riportati anche su questi temi eh, alla realtà eh, della propria natura. Eh, perché cito questo? Ovviamente non per polemica, anche se io penso che vada fatta una durissima battaglia politica rispetto a questo fenomeno di trasformismo che attraversa i movimenti è un problema non solo italiano, in Italia particolarmente ridicolo, ha una versione più drammatica in Germania dove i Verdi, come ha denunciato la Fontaine in questi giorni ripetutamente in varie interviste, sono diventati il partito più aggressivo, guerrafondaio fondaio e filonato. Chi parla nei primi anni 80, ragazzino, eh, praticamente corrispondeva con i Verdi tedeschi, cioè avevo, anzi, avevo il mito dei Verdi tedeschi che erano una formazione alternativa, insomma, che raccoglieva l'eredità dell'opposizione extraparlamentare tedesca di Rudi Dutsch, eccetera. Insomma, siamo di fronte a questa mostrificazione. In Italia, eh, questa deriva molto più a che fare col sottogoverno. È il reperimento di un posto al sole che non è, non è un riferimento ai pannelli eh, per il fotovoltaico ma eh, alla riproduzione di un ceto politico nei comuni eh, nelle regioni e nel prossimo parlamento rispetto a questo io credo che ho fatto una pol battaglia politica culturale ma non eh, per motivi elettoralistici voglio essere chiari perché io credo che sia in corso un meccanismo di cattura di recupero e sostanzialmente di eh, eh, svuotamento della eh, nuova ondata di consapevolezza ecologica che grazie a Greta Thunberg, grazie poi purtroppo non dobbiamo dire grazie, alle, ai rapporti eh, degli scienziati a livello mondiale dell'IPCC, dell eh, insomma hanno fatto sì che eh, milioni di, di giovani, di ragazzi e ragazze in tutta Europa e in tutto il mondo acquisissero in brevissimo tempo una consapevolezza rispetto a quel problema dell'emergenza climatica che a mio parere Simonazzi ha ben raccontato, perché qui non è che stiamo parlando di qualcosa che riguarda i, i prossimi secoli, parliamo di qualcosa che sta accadendo eh, oggi con effetti di rompete. Eh, se si pensa all'impatto di tutto questo sul sud globale del pianeta, laddove ci sono, le, le dove si pagano le conseguenze sia dello sfruttamento economico delle guerre ma anche del mutamento climatico in maniera molto più forte che per noi che siamo nell'emisfero nord del, eh, del pianeta e in cui per esempio l'innalzamento della temperatura ha ovviamente un effetto meno dirompente che che in paesi insomma, in cui per esempio i processi di desertificazione vanno avanti eh, con effetti distruttivi eh, enormi e quasi alcun contrasto. Eh, dico che è fondamentale una battaglia politico-culturale netta e forte perché rischiamo eh, che eh, la generazione Fridays for Future veda finire in una grande fregatura eh, questa nuova sensibilità eh, con una fregatura che avrebbe un impatto forse più grave ancora di quella raccontata da Ciro eh, rispetto al Movimento 5 Stelle. L'aspetto però positivo e il ruolo che credo possiamo svolgere è quello che ha visto quasi casualmente, diciamo non casualmente perché appunto abbiamo una lunga storia alle spalle di, di attivismo, militanza e anche riflessione su questi temi intorno a Pisa. Che è successo? A Pisa... Eh, lo scandalo, insomma, questo progetto tenuto nascosto da un anno dalla regione, dal comune, eh, è, stato, è diventato di dominio pubblico grazie a un nostro consigliere comunale Ciccio Auletta, eh, compagno che viene dal movimento eh, che ha costruito, insomma, che è stato eletto con una coalizione di cui fanno parte di rifondazione e una lista di movimento, una città in comune. Eh, Ciccio ha resa nuova questa cosa. Eh, il tema ha assunto rilevanza nazionale, ne hanno parlato molti giornali. È nato un movimento di protesta locale, ma che è nazionale. Il 2 giugno ci sarà una manifestazione nazionale. Durante il, eh, il presidio che stavo facendo, a cui partecipavano anche Roberto Morea e Roberto Musacchio, davanti al ministero della difesa, parlando con Ciccio, i compagni del movimento non base di Pisa, eh, è venuto fuori che le associazioni ambientaliste storiche contattate dal comitato non base per fare ricorso contro questo progetto che è militare e di devastazione ambientale allo stesso tempo, ma anche direi antisociale, visto che si usano 190 milioni dal fondo della coesione sociale non per aprire ospedali o fare medicina territoriale, ma appunto per una struttura militare, quindi un intervento negativo su sotto ogni punto di vista. Ebbene, WWF, Lega Ambiente, credo anche Italia Nostra, avevano detto picche no al, al movimento no base per un ricorso. Io ovviamente mi sono ricordato del vecchio amico uh, Ciro Pesacane, del forum ambientalista che già... Eh, come movimenti in Abruzzo abbiamo utilizzato recentemente per varie vertenze e fare ricorsi, e li ho messi in contatto. E adesso, diciamo, uno strumento nato 30, tanti anni fa, oramai rosso-verde, per dare forze alle vertenze, eh, entra e diventa fondamentale per fare la battaglia, la lotta di, Cortano, di Coltano, citando Lidia evitiamo la parola battaglia, eh, lo dico perché questo ha a che fare con quanto diceva Patrizia e cioè noi abbiamo bisogno di, di ripartire dal fare eh, i comitati, le lotte che ci sono, anche se non vanno ingigantite purtroppo perché nel nostro paese siamo in, in, in un momento non certo positivo, comunque eh, ricostruire e eh, una rete di cooperazione e riflessione comune è fondamentale, non partiamo dal zero perché la convergenza dei movimenti per quel poco che c'è in campo è in corso. Io voglio segnalare un fatto positivo che l'opposto dell'operazione di greenwashing che fanno Ellis Line o, o Chakery o tanti altri e fra due anni che si vedono per fare questo rosso-verde, che non so come possa dipingere in inceneritori F35 e basinato, ma comunque, è, ed è il segnale che è venuto dalla convergenza tra i Fridays for Future e, e il collettivo di fabbrica GKN nella bella assemblea che abbiamo nelle manifestazioni e anche nella bella assemblea che abbiamo fatto il 15 eh, a Capi Bisenzio. Eh, sì. ora, è una direzione su cui lavorando, mette, lavorare mettendo a disposizione competenze antiche, e nuove e cercando di costruire un, un punto di vista eh, per l'alternativa che, che parti dal fare ma anche dal pensare dal punto di vista teorico e politico eh, come costruire un'alternativa e non rassegnarsi invece a un... un a uno sfruttamento della questione ecologica per fini che non hanno nulla a che fare con gli imperativi del momento. Da questo punto di vista sono convinto che eh, la retrospettiva storica che ha fatto Roberto sia fondamentale perché eh, ovviamente ci sono nuove generazioni che ripartono da zero oppure forme di attivismo che nascono localmente eh, a partire da una singola emergenza eh, ovviamente far salire eh, il livello del, della visione senza nessun avanguardismo ma come socializzazione dei saperi è fondamentale per non dover ricominciare da zero e, e anche per non dover prendere eh, fregature a me sembra che ci sia un, una rinascita di una tradizione che è un lungo filo rosso-verde, oggi si parla molto di esco socialismo che è diventato una tendenza mondiale, prima mi ho mandato il link a un testo che avevo tradotto due anni fa, di un franco brasiliano, Lowy, che poi è stato anche pubblicato un libro suo in Italia sull'ecosocialismo, c'è cioè Jeremy Bellamy Foster, c'è cioè un sacco di gente in giro per il mondo in connessione con eh, il Movimento per la Giustizia Climatica che sostanzialmente rilancia elementi che erano ben presenti da noi dai tempi dell'arrivo dell in Italia di Barry Commoner, che ricordo... Eh, fu tradotto immediatamente in Italia da Virgilio Bettini che collaborava con lui, quindi noi abbiamo avuto un eco marxismo con figure come Bettini, Giorgio Nebbia, Laura Conti e tanti altri, che a mio parere ha avuto una sua originalità e, e, e ha anticipato poi un approccio che ci torna dai paesi anglosassoni oggi anche dal sud del mondo. E, e questo quindi fonda una tradizione che tra l'altro ha visto i filoni migliori della sinistra italiana eh, negli anni 70-80 essere attraversati eh, e che credo eh, vada risocializzata in maniera creativa perché ci consente di una risposta eh, positiva a, a, ai problemi che vengono posti. Io tra l'altro penso che quel filone il nostro filone fosse più forte di quello dei verdi tedeschi in loro era più forte un anti-industrialismo e una critica del dominio della tecnica sulla società e la critica della società di consumi che aveva però radici anche in filoni della filosofia tedesca europea di anticapitalismo reazionario che che allora insomma non furono ben intesi comunque in italia almeno eh, L'ecologia è arrivata dall'inizio con eh, unità alla critica dell'economia politica del capitalismo. Questo è un fatto fondamentale eh, su cui c'è da lavorare perché riguarda la consapevolezza anche dei movimenti a livello internazionale. Basta pensare a quel libro Capitalocena in cui Gesù Murph fa presente che eh, non posso, quando parliamo di antropocene in realtà parliamo del capitalismo e dell'accelerazione di un modo di produzione che accumula capitale senza fine e che non è mai soddisfatto nell'accumulazione. Ora, da questo punto di vista, io credo che su questo voglio essere chiaro che abbiamo bisogno di lavorare su alcune tracce. Una è quella che è considerata... Un elemento fondamentale per cui si chiama si parla di ecosocialismo. Noi siamo di fronte al fallimento della strategia della lotta contro il cambiamento climatico fondata sul, sulla delega al mercato e alla finanza. Eh, lo si è visto a Glasgow, ma lo si vede da anni. Gli unici risultati ambientali seri sono stati ottenuti quando le lotte ambientali e l'azione nei a livello istituzionale hanno prodotto meccanismi di regolazione sociale eh, dei meccanismi eh, economici, non le prediche eh, né gli incentivi okay. fino a se stessi hanno cambiato le cose tant'è vero, si fa, faccio notare che da quando parliamo di plastica in realtà la, eh, la produzione di plastica a livello planetario è aumentata eh, al posto di diminuire perché appunto comunque c'è chi eh, trova più profitto nel produrre plastica che nel, nel riciclaggio e riutilizzarla. Ora, la centralità del tema de, di una pianificazione ecologica democratica, eh, di quello che le compagne, e i compagni americani ma chiamano Green New Deal radicale eh, e quindi di un intervento pubblico che evoca anche però un controllo sociale dell'economia, ovviamente in forma... Eh, democratica, sono tutte questioni essenziali proprio per eh, la questione posta da Simonazzi, cioè dei tempi. Noi abbiamo bisogno di eh, azioni, eh, di interventi su vasta scala. Da questo punto di vista, eh, nelle culture di movimenti, negli ultimi trent'anni eh, si è affermato un una giusta sottolineatura del, del locale, del cambiamento degli stili di vita, tutte cose per me fondamentali, Io non manco la patente per questo, non l'ho mai presa proprio per dare il mio piccolo contributo, però eh, bisogna avere la chiarezza eh, di porre eh, il tema che rosso-verde significa anche azione politica di trasformazione, complessiva perché altrimenti il verde diventa bosco verticale mentre si cementificano i suoli, il modello è Milano con quattro consiglieri comunali verdi e poi non so quanti di sinistra italiana il risultato è che abbiamo, l'unica città italiana in cui non bisogna fare manco una variante al PRG per cementificare un'area prima inedificabile secondo la pianificazione. Insomma, sono cose che Patrizia ha detto benissimo. Abbiamo bisogno di un punto di vista forte e autonomo, radicale, che non sia settario. E penso che anche i tentativi politici a cui stiamo lavorando, eh, di costruire una coalizione popolare, un nuovo spazio politico, almeno noi di fondazione in questo siamo impegnati, eh, in questo momento anche con altre soggettività non possano prescindere eh, da una forte proposta che sia rosso-verde come eh, caratterizzazione di fondo eh, non riducendo ovviamente tutto questo al, al discorso elettorale perché noi abbiamo bisogno di lotte di produzione di saperi eh, di diffusione e socializzazione di saperi ma abbiamo bisogno anche di costruzione di un'alternativa politica io credo che eh, il programma presentato in Francia dalla coalizione di Mélenchon con tante contraddizioni ovviamente che ci sono all'interno basti pensare che i comunisti francesi sono sostenitori del nucleare non il resto della coalizione eh, fortunatamente ci pone una questione una possibilità concreta davanti in Europa dove i verdi tedeschi fanno la fine che hanno fatto, abbiamo l'esperienza francese che va una, in una direzione che io credo per noi è auspicabile. Chiudo sulla guerra, non dobbiamo mai dimenticare, anche per questo il rosso-verde non può essere eh, ornamento, che dentro anche la crisi ecologica e anche dentro l'antropocene o capitalocene c'è l'imperialismo e lo stiamo vedendo all'opera, gli imperialismi, anche da questo punto di vista, quindi quello che dice l'appello, che non possiamo disgiungere un approccio ecologico a una critica del capitalismo contemporaneo inteso come totalità e non solo rapporto di lavoro eh, dentro la fabbrica, io credo che sia eh, la traccia di lavoro imprescindibile su cui ricostruire la politica e l'azione sociale. Quindi spero di proseguire col mio amico Ciro. Pesacane, la, e compagno Ciro Pesacare la collaborazione perché ci sono un sacco di terreni di lotta su cui dobbiamo concretamente agire eh, già nei prossimi giorni e nei prossimi eh, mesi. Quindi buon proseguimento di riunione, io continuo a seguire ovviamente e attendo di ascoltare Franco con cui abbiamo cominciato questo dibattito oltre che con Roberto insomma da un po' di tempo. Grazie, grazie Maurizio. E...